Buongiorno a tutti e tutte, eh, oddio, molto emozionante, <ride> bellissimo. E solo porteremo solo un saluto. Dal Salento alla Val Susa la terra non si abusa. E volevamo ringraziare ci teniamo molto a ringraziare come militanti no tap, ora come anche Potere al Popolo Lecce. Eh, il movimento Notav, eh, che ci è stato vicino e ci ha espresso solidarietà veramente dai primissimi giorni di resistenza a quest'opera, l'ennesima opera inutile imposta. Ringraziarvi per il, il comunicato che poi ci ha portato da un corteo congiunto l'8 dicembre, grazie veramente di cuore. E, la, appunto, saluti eh, alla Valle dal Salento. E sapevamo benissimo notizie degli ultimi giorni che eh, la chiusura, lo smantellamento della zona rossa non avrebbe fermato la repressione in Salento infatti eh, ieri oltre ad essere arrivato il sesto foglio di via eh, è stato presentato un emendamento che probabilmente passerà nella prossima manovra finanziaria secondo cui chiunque tenterà di accedere al cantiere, come peraltro voi sapete benissimo purtroppo, e sarà arrestato, quindi questa chiusura appunto della zona rossa è solo una finzione. E lo sappiamo anche perché quest'opera, cosiddetta di interesse strategico, lo era anche per Massimo D'Alema, Massimo D'Alema, che adesso ci ha un po' ripensato, ci ha ripensato perché vorrebbe far. Prima era completamente d'accordo con questa. Ce l'ha portato. portato il TAP, infatti. E adesso, però, opta per lo spostamento. Allora, noi oggi siamo venuti qui eh, con un bus regionale, tutte le province della Puglia su questo bus. Siamo con i compagni di Brindisi e ci teniamo a dire, compagni di Brindisi che Non tollereremo alcun, alcuna proposta di questo tipo perché non vediamo perché i cittadini e le cittadine di Brindisi che, che già vivono una condizione assurda e disumanizzante con Cerano perché dovrebbero sorbirsi anche il TAP. Come non può sorbirsi il TAP nessun altro territorio del nostro eh, del, del, del, del, italiano? come non dovrebbe attraversare la Grecia, l'Albania, quest'opera non si deve fare, né qui né altrove. Um, ah, come ulteriore prova di quanto eh, diciamo, e lo diciamo da sette anni, soprattutto lo dicono molti compagni, perché poi moltissimi di noi si sono aggiunti negli ultimi mesi, quest'opera non si farà né qui né altrove, L'ennesima prova appunto di questo è che eh, da ormai da qualche settimana è partita la carovana, una carovana che non è solo Notap, è la carovana Notap, Nozdam, Rete Adriatica, è una carovana congiunta perché questa è un'opera, è la stessa opera che attraverserà varie regioni italiane, quindi è un progetto unico nonostante sia stato spezzettato. E... Quindi noi rigettiamo in toto l'opera. Un'ultima cosa, tornando a D'Alema, eh, D'Alema noi ce l'avremo candidato eh, in provincia di Lecce. Quindi <ride> abbiamo, lo teniamo in casa, diciamo. <ride> e, per concludere, eh, prima di ringraziarvi, eh, vogliamo portare la nostra solidarietà come potere al popolo Lecce e ai compagni del cantiere sociale versigliese che stanno vivendo una situazione molto particolare. E ci siamo conosciuti durante il festival, quindi adesso vi siamo vicini, vi siamo vicini noi con, con tutte le nostre forze, quindi eh, il tutto il nostro appoggio non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro, ok, grazie a tutti, eh, grazie davvero, potere al popolo.